Ambigua, non puoi essere tu a decidere il momento per dire al mondo chi sei, ma non permettere al mondo di dirti quando è il momento. Maria, ha detto a Gesù che è il momento, devi solo sentire la tua Maria. Testamento, ho torto marcio, ho lasciato muffire la ragione, è quello dove inesca ricordi che intossicano l'anima. La poesia non vende. Pesa un attimo la poesia. Rispetto al tempo di una vita, per pochi vale la pena. Mi sono perso. L'opposizione è sul libro paga del governo. Il governo lavora per le banche. Le banche usano soldi ai cittadini, i soli che per fare politica devono iscriversi. Nella vita. Certo, ispirato da te trovo parole che disegnano la luna, ma ispirato dal mondo, da visi, sorrisi e confessioni da fine serata, disegno la vita. E forse ci incontreremo veramente. Zucchero. Poco più di un giorno a briglia sciolte per giustificarne sé il guinzaio. Massimo un mese nella giungla del relax per assolvere la schiavitù degli undici per fare un anno. E sesso, pensato, scopato, sfinito, per continuare a dare la colpa all'amore per le tante inculate. Giocare alla vita un amore più grande della vita stessa. Far morire idee, ambizioni, reputazioni, da dove e per dove siamo, tabula rasa di ciò che siamo, penetrare il vuoto creato e fecondarlo col seme del bambino. Non c'è titolo. Metto in verso tutto e il suo contrario. Onde di avvertimento per una nave passata o per una marea in arrivo. Mimo sul serio. Non rinchiudetemi in domande da quiz o frasi da cioccolatino. I muri del Mimo sono sue creature. Non sono lui, ma sospetto di avere la sua malattia. Mori d'aria. Piccolo mondo, sono qui per farti vivere gli estremi, per dare completezza alla media, per fare dell'abitudine un senso. Non fraintendete, non ti dirò il mio bene, te lo farò sentire, sarò aria che respiri, della quale ti accorgi quando c'è freddo in tua Grazie. Ciao ciao.